Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Cosa desideriamo? Vivere in superficie o andare in profondità nel rapporto con Dio, con noi stessi, con gli altri? Penso e spero che la risposta sia scontata, ma a volte non lo è nei fatti della nostra vita. Ecco allora l'importanza del Vangelo di questa domenica, che ci immerge ulteriormente nel bellissimo discorso della montagna, dove Gesù ci prende per mano e ci fa fare un viaggio, un viaggio nel cuore dei comandamenti e del nostro cuore. Prima di vedere tre esempi concreti, partiamo da quanto dice Gesù. Non sono venuto ad abolire la legge o i profeti, ma a darne compimento. Cioè Gesù è venuto a vivere fino in fondo la volontà di Dio manifestata nell'Antico Testamento, e a rivelare il senso più vero e più profondo dei suoi comandamenti perché possiamo viverli con maggior intensità e qualità. Perché è importante? Perché noi credenti corriamo un duplice pericolo. Da una parte, non tenere in gran conto l'osservanza dei precetti, cioè ridurre la fede a un astratto rapporto con Gesù sganciato dall'obbedienza concreta alle sue parole, dico di fidarmi di lui ma poi faccio di testa mia, come voglio io, tenendo ben saldo il volante del mio io. Dall'altra parte il rischio è tener conto delle parole di Dio, sì, ma interpretarle riduttivamente, legalisticamente. Attenti, se il decalogo dice non uccidere, basta fermarsi alla lettera, evitando l'assassinio. Se il comandamento dice non commettere adulterio, basta non aver rapporti sessuali al di fuori del matrimonio e così via. E da qui il ritornello comune a tanti. Io non ammazzo, non rubo, non ho mai tradito mia moglie o mio marito. Che peccati faccio? Sono a posto. Certo, tiri giù la statua della Madonnina e mettiamo te sul trespolo. Ora, miei cari, Gesù rompe questo schema. E ci porta alla verità dell'amore, dandoci modo di vivere secondo una giustizia più alta, quella dei figli di Dio. Ora, miei cari, qual è il problema? Perché noi tendiamo a vivere secondo questi estremi? Di fondo c'è un problema serio, esistenziale. In entrambi i casi è un problema di autoreferenzialità. Fateci caso. Faccio quello che dico io, oppure osservo delle regole per sentirmi a posto io. Vedete, al centro ci sono sempre io, non c'è l'amore vero per Dio e per gli altri. Ecco dunque il rischio, vivere per se stessi, sganciandosi da ogni verità, oppure assolutizzare le regole, o meglio, l'interpretazione che si dà delle proprie regole, così da non dover fare i conti con i propri limiti e le proprie difficoltà ad amare e sentirsi a posto. Versione marito che, una volta buttata la spazzatura, si spaparanza sul divano lasciando tutto il resto a sua moglie. Lui, il suo compito, l'ha fatto. È a posto così. Quante persone vivono incastrate nei loro parametri di giustizia, attentissime a non uscir fuori dai loro schemi per sentirsi a posto, con il rischio di fare come quella persona che passò una vita ligissima, attentissima a sé, dimenticandosi però di Dio e degli altri. Arrivò la morte e si presentò davanti a Dio e fiera disse, vedi Signore, le mie mani sono pulite. Lo vedo, rispose amaramente il Signore, ma purtroppo sono anche vuote. Ecco, Gesù viene a liberarci da tutto questo. Lui viene a compiere la legge, lui viene ad amarci sino in fondo, rendendoci capaci di amare, liberandoci dal vivere per noi stessi, dalla paura di guardare in faccia i nostri limiti. Al contempo, egli ci insegna che l'amore ha una verità, che si ama con tutto se stessi, che amare è dare la vita per gli altri, e questo non si improvvisa. Richiede disciplina, come un atleta che non vince per caso, ma solo grazie agli allenamenti. Gesù viene per farci vivere secondo una giustizia più alta, una qualità di vita più bella. Con lui possiamo amare sino in fondo dunque coraggio, andiamo sino in fondo. Se Dio ci chiama a essere santi, perché accettare di essere mediocri? Se Dio ci chiama a volare, perché accontentarci di razzolare? Come diceva il Beato Frassati, vivere, non vivacchiare. Passiamo ora alle cosiddette antitesi, scandite dalla formula, avete inteso che fu detto, ma io vi dico sono dei salti di qualità, degli approfondimenti dei comandamenti mediante i quali Gesù ci porta al loro cuore, potremmo dire dalla legge al cuore. Vediamone brevemente tre su quattro. Primo, avete inteso che fu detto non uccidere. Quante volte nell'esame di coscienza lo si salta a pie pari. Ma io vi dico, dice Gesù, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio, chi poi dice al fratello stupido, al Sinedrio, chi gli dice pazzo, sarà destinato al fuoco della Genna. Capite? Il Signore ci sta portando dentro. Ci ricorda che uccidere fisicamente, per quanto ovviamente abbia una gravità maggiore, è solo l'ultimo atto di qualcosa che è già iniziato nel cuore. E i primi tre passi sono l'ira, l'insulto e il disprezzo dell'altro. Metterli in atto è già un uccidere l'altro perché tu in quel momento lo stai facendo fuori, dal tuo cuore o con le tue parole. Apposta Sant'Agostino diceva che ha fatto più vittime la spada della lingua che non quella del ferro. Mie cari, questo ci fa riflettere, no? Ad esempio, quante volte a casa ci si insulta, quante volte ci si rivolgono parole brutte, offensive, ecco, pensare che quello è già un uccidere l'altro. Allora, se le cose stanno così, quante volte avremo ammazzato chi ci sta vicino? Quante volte, con il nostro disprezzo non espresso, siamo già stati omicidi. E subito dopo Gesù afferma, se sai che un altro ce l'ha con te, prima di presentare il tuo dono all'altare vai a riconciliarti con lui, mettiti d'accordo con il tuo nemico prima che sia troppo tardi e allora dovrai pagare fino all'ultimo spicciolo. Il Signore ci ricorda che il rancore ha conseguenze in questa o nell'altra vita e che soprattutto serbare rancore, mettere in atto freddezza, indifferenza, è una forma larvata di omicidio. Quante volte, presi dall'ira, non abbiamo rivolto sguardo, parole, magari anche per giorni e giorni? Il Signore ci sta facendo capire che ogni non amare è già un uccidere. Detto al positivo, ogni atto di cura, di premura, di perdono è dare vita, dunque possiamo dire non ci sono vie di mezzo. La vita o è amata o è uccisa. Ed eccoci alla parola successiva. Avete inteso che fu detto non commettere adulterio. E anche qui quanti dicono io non ho mai tradito mia moglie, non ho mai tradito mio marito. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Questo ovviamente vale anche per la donna nei confronti dell'uomo. Il termine epitumeo significa desiderare, bramare, aspirare alla relazione con qualcuno. Guardare una donna con lo scopo di desiderarla, con animo di possesso, è già commettere adulterio nel proprio cuore. È già il segno di una rottura del profondo legame matrimoniale. Pensiamo un po' i pensieri cattivi che vengono in questa linea. Ecco perché Gesù subito dopo ci invita ad una radicalità nella lotta spirituale. Se il tuo occhio, se la tua mano ti sono motivo di scandalo, tagliali via! È meglio salvarti, monco, che perderti con tutto il corpo. Chiaramente non va inteso alla lettera, se no in giro sarebbe una strage, ma va inteso spiritualmente. Taglia con tutti quei pensieri, con tutte quelle azioni che ti possono portare al tradimento. E guardate, miei cari, che anche il tradimento fisico ha sempre una matrice che parte dal cuore. A partire da una relazione coniugale che magari si è trascurata, ecco poi le piccole gocce che man mano hanno scavato. Ad esempio un messaggino oggi, un'attenzione domani, una chattata dopo domani, un caffè dopo dopo domani, e pian piano il diavolo entra. Ecco perché il Signore ci invita ad una santa fermezza. Ultimo esempio, e concludiamo, inerente ai giuramenti. Avete inteso che fu detto agli antichi non spergiurare, ma io vi dico, non giurate affatto. Se è il vostro parlare sì sì, no no, il di più viene dal maligno. Il Signore ci chiama ad una asciuttezza nelle parole, ad una schiettezza, ad una sincerità che non ha bisogno di arrampicate libere, di fare giurin giurello vari, di arzigogolare discorsi. Ma quante arrampicate libere, quanti giri di parole per non ammettere le cose, per camuffarci, per convincere l'altro manipolandolo con ragionamenti contorti. Il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Al di fuori della sincerità vi è la menzogna, che, come ci ricorda San Giovanni, ha per padre il maligno. Cari fratelli e sorelle, qualcuno potrebbe pensare, mamma mia, qui è difficilissimo, io direi, qui è bellissimo. Si tratta di vivere, secondo, una qualità di vita più alta, più bella. Si tratta della vita dei figli di Dio, di coloro che mossi dallo Spirito Santo e guidati dalla parola di Dio non restano in superficie, ma hanno il coraggio di andare fino in fondo. Ma che splendida vita, quella di chi sa amare con delicatezza, prendendosi cura dell'altro. Che bella la vita di chi vive l'affettività come fedeltà. Che bella la vita di chi vive nella verità e con asciutta sincerità. Miei cari, quanto è bella la vita cristiana, la vita nuova che Cristo ci dà da vivere. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.